Uh, un diagramma di flusso questa guida sarà un diagramma di flusso allora, per chi non sapesse cos'è un diagramma di flusso vi invito ad andare su wikipedia per capire perché <ride> sto dicendo diagramma di flusso ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e oggi andiamo a vedere come fare per installare un server dedicato su race Room. siete stati davvero in tanti a chiedermi questa guida e devo dire la verità che sono rimasto un po perplesso perché voglio dire che la, ge la, la gestione del server di race Room è molto semplice in realtà più di quanto non si possa pensare però quando mi sono messo a creare questo tutorial mi sono reso conto che ci sono dei passaggi che non sono assolutamente scontati ma non per la configurazione del server che sarà rapidissima ma bensì per arrivare ad ottenere il tool eh, che vi permette di avere appunto eh, il server dedicato il tool per il server dedicato perché ci sono più, più diciamo più possibilità allora normalmente e dico normalmente quindi di norma quando installate il gioco race room sulla piattaforma steam vi ritrovate se andate qui in alto a sinistra se selezionate strumenti la normalmente vi ritrovate con il tool già bello che è installato race room dedicated server d'accordo quindi se è il caso basta fare avvia e poi si apre diciamo il browser con la eh, possibilità di configurare 5 istanze di server proprio per race room. Ma in realtà non è così sempre, infatti alcune volte mi è stato segnalato che Room, cioè Steam non installa automaticamente questi tool e bisogna andarli a, a, a, a reperire. Allora, prima di continuare iscrivetevi al canale, attivate la, la campanellina per favore ragazzi, Che è importante, facciamo vivere questo canale e sulla fiducia lasciatemi un like ragazzi perché veramente cioè, me lo merito stavolta allora eh, quindi stavo dicendo e se non ci ritroviamo con questo dedicato uh, dedicate server c'è un modo di poterlo reperire su steam però io ho guardato dappertutto ragazzi ho chiesto a tutti una volta si poteva fare non mi ricordo da dove adesso non lo trovo più quindi se c'è qualche anima pia che sa come si fa dire fabrizio vai su qui qua qua e qua e là scrivetelo nei, nei commenti così si evitano un sacco di passaggi però se nessuno lo sa o nessuno lo scrive vi spiego come ottenere questo tool che vi serve per far configurare il vostro server dedicato allora eh, in ogni caso vi servirà l'ultimo tool perché eh, ci sono anche delle possibilità in cui eh, perché questa guida vale ragazzi sia per chi vuole farlo in locale e sia per chi vuole affittare un server dedicato eh, in remoto d'accordo quindi in locale normalmente basta questo dedicated server e quindi di conseguenza se si riesce a riscaricare la Steam e invece per quanto riguarda il server in remoto lo vediamo adesso ma nel caso in cui non abbiate questo server dedicato installato e che nessuno abbia scritto il commento ecco perché diagramma di flusso allora la condizione ci porta a usare e a sfruttare un bellissimo sito che si chiama SteamDB Info, dove sono raggruppate tutte le eh, app di steam e non solo però non è l'argomento principe di parlare di questo sito e, e in cui praticamente ricercando race room eh, dedicate server avete la possibilità di installarlo con questa bella iconcina in alto a destra che si dice install d'accordo vi fa fare il controllo di sicurezza per um, collegarvi al vostro account a Steam e come vedete io sono collegato perché c'è l'iconcina Steam Drivers però se clicco install non funziona niente ho provato su un altro browser non funziona il pop up sono tutti attivati per questo sito eccetera eccetera non funziona ma quindi come posso fare? sono disperato io voglio far giocare con i miei amici allora c'è un altro modo In questo sarebbe il più facile e il più rapido eh? però un altro bot, basta andare su un sito che vi dà la possibilità di scaricare un tool che si chiama Steam CmD Steam Command. Ovviamente vi metterò tutto in descrizione. Non vi preoccupate, come di consueto, e vi fa scaricare un tool che si chiama appunto come dicevo Steam CMD, eccolo qua. Basta estrarlo su una cartella che la sua, normalmente è Steam Command, e molto importante, seguire questo passaggio soprattutto quelli che installano o che vogliono installare questo tool su un server dedicato dove non c'è bisogno di eh, a, a, um, avviarlo con Steam, d'accordo? Basta questo tool qui, quindi non c'è bisogno di collegare il vostro account sul server dedicato, scaricare Steam, eccetera. no, perché altrimenti dovete avere due account. Questo tool vi permette proprio in anonimo di poter creare un tool, ok? Un server dedicato. Quindi a questo punto questo qui me lo taglio e lo vado a mettere su una, mh, un disco, d'accordo eh, un disco ben specifico eh, e nella cartella principale perché poi dovete eh, manipolare diciamo l'invito eh, dei comandi del dos e se non siete pratici andare da una cartella all'altra diventa un po più complesso rispetto al doppio clic che facciamo sulle cartelle allora ragazzi eh, si incolla io lo, lo incollo qui ovviamente mi dirà vuoi sostituire dico no perché ce l'ho già e perché ho già tutta l'installazione e vi aprirà vi creerà una cartella con solo questo, questo file qua d'accordo? io ho tutto vabbè quello non importa con questo qua e a questo punto che cosa bisogna fare? bisogna fare cmd d'accordo? e normalmente vi mette nel disco principale sotto utilizzatore il vostro nome quindi se avete scelto c basterà fare cd slash e siete su c nella vostra cartella Principale se è su un altro disco da qualsiasi posizione in cui siete basta mettere io nel caso mio è D lo vedete qui in alto a sinistra D basta mettere D due punti e mi mette nella cartella principale la radice principale del, del disco a questo punto devo entrare dentro dove ho appena scaricato steam cmd quindi devo fare cd che vuol dire change directory e devo scrivere esattamente come è scritta la directory quindi steam cmd ok steam command a questo punto posso anche guardare cosa c'è dentro, faccio dir, hop, e vedo tutto quello che c'è qua dentro. Quello che c'è qua, c'è qua, ok? Vabbè, non è il nostro caso, noi torniamo indietro, non ci interessa, faccio un bel cls per fare un clear. Mi piace perdere tempo. E a questo, a questo punto bisogna eseguire questa stringa qua, che vi, ho lasciato, vi lascio in descrizione. Io non la eseguo, ragazzi, perché non fa nient'altro che scaricare... E, e, e installarvi quello che avete appena visto quindi cosa, cosa succede? steam command così vi spiego che cosa vuol dire questa stringa steam command logati in modo anonimo forzami l'installazione sulla cartella che ho deciso RR dedicated fai il controllo e l'aggiornamento dell'applicazione della, dell e scaricami l'applicazione con questo id che niente altro è che il 35 40 60 che trovate qua che è il restro un dedicate server d'accordo quindi questo è quello che gli stiamo chiedendo e poi quittati d'accordo quindi il quit finito vi ritrovate poi qui d'accordo vi ritroverete con tutta una sfilza di cose download eccetera non lo faccio ragazzi vabbè facciamolo eccolo qua verifica console cioè mi connetto eccetera eccetera eccetera lui fa tutto il suo download eccetera e eh, poi alla fine basterà chiudere la finestra Oppure basterà eh, scrivere Ecco qua Lui ha visto che era tutto installato Basta scrivere exit oppure chiudere A questo punto vi ritrovate con questo, questa cartella qua Quindi fate doppio clic E come per magia se lo avvio Mi esce Sei sicuro che vuoi avviare come amministratore? Sì, quindi parte una console di lancio E a questo punto avete Allora in realtà io perché ce l'ho già installato però via, vi dice appena iniziate iscrivi una frase univoca in modo tale da non confondere il tuo server con i server pubblici quindi scrivete ciao mamma ti voglio bene e poi c'è scritto crea nuovo server l'icona è così ragazzi eh? che vi ritrovate crea, create new server la pagina che vi ritrovate è così voi fate create new server e vi chiede il nome del vostro server io ho messo sim drivers, non è complicato ragazzi, il passaggio è... e a questo punto vi ritrovate, qui avete online offline sim drivers, d'accordo, quindi il nome, la password se volete che sia un server privato la lasciate vuota se volete che possa entrare chiunque qui potete mettere il messaggio che vi interessa, ciao belli, ciao belli, benvenuti, eccetera eccetera quindi quando accederete sul server troverete il messaggio ciao belli, benvenuti eccetera quindi se volete lasciare le regole eccetera o un messaggio particolare a chi entra potete farlo Dopodiché, avete la selezione delle macchine allora questo è molto interessante perché potete selezionare per ogni singola categoria ogni macchina e assegnargli la potenza massima che ha ed eventualmente la zavorra questo può essere interessante se volete equilibrare una gara quando vedete che magari ce n'è uno che va veramente troppo forte anche a livello di gestione dei campionati zavorra eccetera è molto molto interessante mi ricordo che queste cose non c'erano prima su ma eh? poi global server setting che sono i settaggi globali del server dove praticamente si decidono i tagli eh, ad esempio una cosa molto interessante sono la strategia pit stop obbligatoria o meno una cosa molto importante è eh, quanto eh, quanto può essere il ping massimo di un giocatore quindi qui di default è 500 ma perché 500 che è enorme perché, se per, per esempio un giocatore ha un ping alto, tipo che ne so, di 300 e ce l'ha per qualche secondo, se, non rientra in questo, se rientra in questo limite rimane dentro per qualche secondo, eh. se va oltre, appena va oltre, per, dopo qualche secondo viene buttato fuori, e a volte sappiamo che può, il ping può rientrare tranquillamente nei range normali quindi fate attenzione a questo tipo di, di selezione poi skip uh, qualifying uh, sta in sezione di cioè rimani sempre in pratica se non c'è nessuno dentro non andare avanti queste sono delle cose che potete, ehm, che potete decidere ovviamente poi c'è la parte del, del, degli aiuti quindi custom, novice, amatory, getreal custom cioè probabilmente quello personalizzato novice principale eh, principiante, amatori eh, am, am, amatori getreal pro e poi c'è la parte della rotazione dei, dei circuiti che potete aggiungere e togliere quanti ne volete, qui si selezionano, poi la durata della pratica, qualifica, warm up e quanti, eh, quante gare volete per questo singolo circuito, eh, quindi se non volete una sola gara basta mettere 0 su eh, race 2 e 3, potete scegliere quando partire, mattina, pomeriggio, sera eccetera, e eh, se partite eh, con partenza lanciata o partenza da fermo poi una cosa molto interessante per quanto riguarda eh, più che altro i server eh, in remoto anche se in locale funziona lo stesso avete la po possibilità di schedulare praticamente programmare l'accensione dei server eh, quindi qui basta praticamente scegliere le vostre date e quanto si deve eh, diciamo si deve eh, ripetere eh, questo tipo di, di programmazione dopodiché avete la possibilità di gestire anche le penalità di peso per ogni singolo pilota di bannare ogni singolo pilota potete anche dedicare una whitelist, una lista bianca per ehm, praticamente far accedere solo le persone che volete come spettatori magari perché non volete evitare che tutti entrano come spettatori creare dei lag oppure perché c'è un campionato e volete far entrare il cronista, il regista e basta eh, ovviamente se non ne mettete tutti possono entrare se, come spettatori dopodiché potete selezionare il tipo di griglia d'accordo? quindi da eh, manualmente oppure fare importarla da una leaderboard che non, non, cioè questa cosa qua non lo fa nessuno solo race room, trovo che è bellissimo oppure dalla sessione precedente quindi a griglia invertita voglio che i, i, i piloti siano messi ehm, a griglia invertita sulla, su, come appunto posizione potete selezionare e caricare un'immagine un, un per rendere più figo il vostro server quando si vede nel, nel menu del, del multiplayer e poi c'è anche la parte, è veramente molto completo la parte per gestire quelli che sono i risultati quindi si può fare in locale oppure anche in remoto automaticamente però vabbè, questo è un, bisognerebbe fare un discorso a parte e poi si può continuare a creare un'altra nuova istanza di fino a 5 server quindi ripetere 5 server se avete banda eccetera soprattutto per chi è in remoto e chi è che ne so ha una, un giga di banda può fare 5 server dedicati Dopodiché basta fare save è importante e possiamo andare a, a lanciare il nostro server turn on server allora uno potrebbe dire vabbè Fabri qua è tutto finito tutto a posto eccetera eccetera no non è finito perché se siamo arrivati qua c'è una cosa che bisogna tenere in considerazione in alto a sinistra vedete che questo server, che si chiama Syndrivers, sta sfruttando le porte 60.000, 60.002 per il protocollo UDP e 60.001 per il protocollo TCP. Che bisogna fare? Ecco, eh, qua diventa duro, difficile. Allora, se siete su un, un, un PC locale, dovete eh, abilitare sul vostro modem router queste porte. D'accordo, allora io vi faccio vedere un esempio di come potrebbe essere, d'accordo? Quindi basta andare normalmente su, i, gli indirizzi sono 192.168.1.1 di quasi tutti i server, i, i modem. Però nel, nel manuale di istruzioni o sotto il vostro, il vostro modem c'è sempre l'indirizzo IP che si chiama Gateway, dove potete accedere appunto al vostro. Al vostro al vostro modem dopodiché bisogna andare nella parte eh, eh, port mapping d'accordo che okay, è questa qui per quanto riguarda il mio cioè team in cui praticamente bisogna creare delle regole quindi molto semplicemente io prendo il protocollo 60.000 eh, quindi lo vedo qua 60.000 e 60.000 2 quindi 60.000 60.000 metto l'ip l'indirizzo IP del mio computer quindi del server occhio perché se c'è il dchp che è acceso se riavviate questo indirizzo IP rischia di non essere più lo stesso allora, so che sto rientrando in cose forse un po' complicate però bisogna dirle perché se non funziona poi mi scrivete ah non mi funziona, non mi vedo nel server perché non lo vedo, proprio per queste problematiche qua, d'accordo? Quindi qui bisogna dire al proprio modem, guarda questa porta 60.000 per l'indirizzo IP di questo PC che è il server, d'accordo? E questo in locale, perché in realtà sui server dedicati non c'è questo problema. Eh, mi devi aprire, quindi dicevo, per il protocollo UDP, devi aprirlo per questo indirizzo. Come faccio a sapere il mio indirizzo? Lo faccio molto semplicemente in basso a sinistra, sempre cmd e iscrivo IPC config, IP ipconfig e poi nell'ultimo quando vedo indirizzo ipv4 il mio è il 192 168 236 quindi devo scrivere qui 192 168 236 e poi faccio applica poi creo una nuova regola e faccio la stessa cosa in UDP per la 600001 e poi devo fare la stessa cosa, io non lo faccio perché non mi interessa ragazzi, non le voglio aprire queste porte, e poi farò la stessa cosa per la 600001, però in TCP. Convalido e riavvio il modem, d'accordo? Riavvio il modem, eh, normalmente ci avete qua la possibilità da qualche parte o se no spegnete, aspettate 5 secondi e riavviate non è la regola generale per quanto riguarda le porte perché ragazzi se io voglio creare un nuovo server ecco vi dico che è un po' complicato in questo senso qua metto sim drivers drivers 2 guardate che succede aspettiamo che lo crei ve lo dico subito quando lo avviate vi cambia le porte quindi sarà magari 60.004, 60.005, 60.007 quindi dovrete aprire le porte per ogni singolo uh, come si chiama, um, server che potrete aprire. E siccome ne potete fare 5, dovrete farlo 5 volte. Questo se fate su un server locale. Ora, un'altra cosa potrebbe impedirvi il, la comunicazione tra voi, quindi il vostro server, e i client che si collegano per girare. Gli antivirus. Quindi gli antivirus bisogna dare delle eccezioni. Uh, al, pro, ai programmi, quindi dire race room, eccetera, per queste porte, dammi l'eccezione. Un'altra cosa non è finita qua, ragazzi. Se cliccate, se andate sempre in barra di ricerca e scrivete fire, firewall, vi apre il firewall di windows d'accordo, e qui dovete andare a creare delle nuove regole. Allora, come si creano le regole? Regole per il traffico entrante, si fa nuova regola. Qui si fa per la porta ma anche per programma si può fare però per la porta andate avanti mettete il tipolo la tipologia di protocollo quindi TCP abbiamo detto 6002 se non sbaglio è 1 eh, vado avanti gli do un nome tipo autorizzare la connessione per tutti i domini avanti metto un nome applico poi torno indietro che era la nuova regola 6002 UDP e via dicendo uguale ragazzi che come avete fatto nel modem a questo punto dovreste avere tutte le porte abilitate, se non funziona chiudete il server e lo riavviate, in ogni caso un riavvio va sempre fatto. Questo è il modo in cui si configura il server dedicato di Race Room. Allora e sembra molto complicato perché praticamente ci sono i passaggi in cui se nel caso in cui non avete il tool allora dovete andare a scaricarlo se per caso avete un server dedicato remoto per scaricare il tool come come bisogna fare che poi bisogna farlo da, da remoto quindi bisogna avere l'accesso alla, alla console di Windows quindi vabbè quindi abbiamo visto tutti i passaggi necessari per poter eh, installare il tool nel caso in cui non si è installato su Steam e come configurarlo e come aprire le porte di comunicazione UDP e TCP sul vostro modem sul vostro firewall e anche le eccezioni da creare sul vostro antivirus ovviamente non posso fare una guida specifica per i modem e per gli antivirus perché ce ne sono un miliardo di modelli e non, non è che sono tutti uguali però in linea generale si va sul port mapping per poter configurare i vostri modem ovviamente non vi prendete il rischio ragazzi se non sapete quello che state facendo perché poi se, mh, se eh, fate casini con la configurazione poi non sarete più collegati al mondo di internet io spero di essere stato eh, esaustivo per quanto riguarda la richiesta della creazione del server dedicato per racerum ragazzi se avete domande perplessità non, non avete capito qualcosa non esitate a lasciare un commento vi prego ragazzi per chi dovesse sapere come recuperare il tool direttamente dal dalla eh, piattaforma di steam non esitate a lasciare un commento cercherò di fissarlo in alto ovviamente tutto quello che ho detto è scritto per quanto riguarda stringhe da inserire e download sarà messo in descrizione ragazzi come al solito grazie per avermi seguito un abbraccio da fabris e finalmente tutto per questo tutorial ciao